Paradisi fiscali e criptovalute, oggi cerchiamo di capire dove andare, dove trasferire la propria residenza fiscale e come fare per trasferire la propria residenza fiscale in uh, determinati paesi che non tassano le plusvalenze, i capital gain da investimenti in criptovalute. È un tema sicuramente all'ordine del giorno, ma praticamente ormai da anni direi all'ordine del giorno, soprattutto in, in virtù ed in vista di eventuali sviluppi che uh, seguiamo sull'andamento sul dei mercati finanziari, siamo partiti con il botto o in questo momento la situazione non è eh, quella di eh, qualche tempo fa ma eh, sicuramente se ne vedranno delle belle se non in termini di realizzazione diretti di capital gain Uh, in termini di criptovalute, sicuramente se ne vedranno di scenari interessanti perché oggi in realtà la cripto dà la possibilità di investire in start-up e uh, aziende che investono invece in, in blockchain. Allora andiamo a vedere quali sono i paesi più interessanti in termini non solo di tassazione ma anche di sviluppo sotto il profilo legale e fiscale uh, di piani di implementazione di uh, free zone o comunque di action plan che vanno ad, uh, sviluppare, a sviluppare e a concedere benefici agli imprenditori della blockchain. Noi sappiamo che eh, quando la crypto è intervenuta, quando la blockchain è intervenuta insieme alla possibilità di eh, comprare, di investire in, in crypto, c'è stato un, un casino, in generale per utilizzare un termine assolutamente corretto. Un casino in termini di incertezza, in termini di smarrimento, sia sui mercati, ma soprattutto in, eh, per quanto riguarda le singole legislazioni, delle singole giurisdizioni che non erano assolutamente pronte. Oggi ci troviamo in realtà con tassazioni che Vanno dal 26, per citare per esempio la realtà italiana, al 37, per citare invece la realtà statunitense. In realtà alcune giurisdizioni si sono uh, sviluppate, danno, si sono adeguate nel tempo con regolamentazioni piuttosto che con leggi ad hoc per andare a detassare o quantomeno ad agevolare gli investitori e gli imprenditori di questo, di questo tema, di questa uh, blockchain. Okay? Quali sono le giurisdizioni in un ordine sparso di mia, uh, come die, di mia invenzione, ma sicuramente tutte esattamente interessanti, te lo dico tra un secondo. E partiamo con, con la Germania, perché? Perché è Unione Europea, perché praticamente è un passo da voi italiani eh, e non da me, che in questo momento in cui starei ascoltando il video non ho idea di dove mi troverò, ma sicuramente è un paese eh, molto legato all'Italia sotto tutti i punti di vista economico, sociale e europeo eccetera eccetera per quanto riguarda diciamo le, le diatribbe dell'ultimo dell momento cioè Europa sì, Europa no ma al di là di questo che ci interessa assolutamente nulla in questo video andiamo a vedere perché la Germania è interessante quando si parla di blockchain e eh, di cripto ebbene in prima approssimazione è perché non esiste l'IVA sulle transazioni fatte con la blockchain quindi la Germania non va a applicare la sua aliquota IVA in ogni transazione che tu puoi pensare di fare tipo in qualsiasi cosa che decidi di acquistare tramite le cripto e soprattutto, questo è sicuramente l'aspetto più interessante, la Germania non tassa le plusvalenze da capital gain se l'investimento in criptovaluta dura per almeno un anno. quindi come dire, eh, si, ehm, si va ad agevolare l'assenza di un intento speculativo di breve termine. La Germania dice se tu investi e ragionevolmente hai intenzione di mantenere quell'investimento in criptovaluta per lo meno per un anno, allora io eh, non intervengo tramite tassazione del capital gain. Sì, hai capito esattamente, 0% di tassazione se l'investimento in criptovaluta dura per un periodo superiore un anno. Prendiamo in considerazione il fatto che Berlino, tra le tante città della uh, Repubblica Federale Tedesca, dico sciocchezze, non esiste più, della Germania, um, è una hub um, della blockchain di tutto rispetto, quando guardiamo soprattutto alle realtà europee, in questo momento ci sono circa 200 società attive nel, nel settore, ma dal 2019, già nel 2019, quindi in questo momento in piena implementazione, è stato sviluppato un piano, comunque si sta, sta prendendo corpo, un piano di sviluppo, per uh, coadiuvare gli imprenditori della blockchain e come si fa a prendere la residenza fiscale in Germania? Beh, è presto detto, è piuttosto semplice vale per quanto riguarda la Germania la regola dei 183 giorni per cui se sei in grado di rimanere perlomeno per 183 giorni all'interno della Repubblica tedesca o se per esempio sei un lavoratore dipendente distaccato in Germania per motivi eh, che attengono al gruppo multinazionale o alla società che ti ha spostato lì, io al posto tuo, se sei un investitore se si interessano le criptovalute appunto prenderei seriamente in considerazione L'idea di uh, cambiare residenza fiscale, quindi chiaramente per prendere la residenza fiscale in Germania non puoi più averla in Italia. Quindi ti consiglio l'iscrizione aire, anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ok, quindi la Germania è la prima. Nella, nella nostra classifica, ma è una classifica, lo ripeto, che eh, non segue come dire, la validità nella misura in cui tutti i paesi che andremo a citare non tassano le criptovalute, per cui eh, sta a te capire qual è la qualità di vita che ti aspetti dal paese all'interno del quale desideresti vivere. Okay? Numero due, passiamo invece a Singapore, spostiamoci sul nostro planisfero, andiamo da, dall'altra parte del mondo, praticamente in pieno sud-est asiatico, Singapore è una piccolissima uh, repubblica uh, all'interno del, del sud-est asiatico, mi sentirei di dire alla luce delle mie esperienze, obiettivamente anche quella un po' più sviluppata, uh, sotto, quella più che sviluppata, per, pardon, uh, quella sicuramente più occidentale tra uh, le varie... Tra le varie giurisdizioni del sud-est asiatico. Singapore è interessante per quale motivo? Perché ha un'agevolazione indiscriminata, ossia sia nei confronti delle persone fisiche che nei confronti delle persone giuridiche, cioè delle, delle società, per cui gli investimenti di lungo periodo in cripto non sono sottoposti a, a capital gain. Qual è il requisito per poter accedere alla detassazione da um, sulle plusvalenze da capital gain? ancora una volta è l'acquisizione della residenza fiscale, non prendiamoci in giro e chi, eh, si, chi gira per il mondo come me o eh, si è trovato a Singapore o a qualsiasi altro paese extra UE per ragioni di lavoro personali o perché è stato appunto di nuovo mandato dalla propria società a svolgere rapporti di un qualsiasi tipo lavorativo, sa perfettamente che acquisire un visto extra cioè in un paese extra UE è particolarmente complicato, in Singapore le regole del gioco non cambiano ti posso assicurare che non è assolutamente semplice. è chiaro che laddove l'intenzione è obiettivamente quella di permanere per un lungo periodo di tempo, appunto, c'è un distacco di personale, perché magari sei un lavoratore dipendente. Di nuovo, facciamo attenzione, l'investimento in cripto interessa praticamente chiunque, si può essere investitori anche lavorando per terzi e non per forza essendo un, un imprenditore, per questo lo uh, ribadisco nel corso del, del video, è sempre possibile trovare evidentemente la possibilità di rimanere in, Singa, in, in Singapore nel lungo periodo e quindi acquisire la uh, residenza fiscale. Quello che sicuramente devi sapere che uh, come die, può interessarti è qual è la situazione in questo momento sotto il punto di vista blockchain, rimanendo in Tema del video che stai ascoltando, e cioè che l'autorità la, monetaria di Singapore, l'IMAS, eh, sta eh, lavorando all'agremente, direi a un progetto che insieme con i servizi finanziari, cosiddetto UBIN, porta appunto allo sviluppo, tenta di eh, sviluppare un environment favorevole per, per la blockchain. Di nuovo, i paesi che stiamo citando sono tutti volti in, in questo senso, quindi sono interessanti non solo per il motivo fiscale, ma anche per l'agevolazione che l'imprenditore può prendere. Da, um, da uno sviluppo del, del genere, della, della normativa, della regolamentazione perché eh, la regolamentazione è com comunque una normativa specifica ad che è la prima cosa che dovessi prendere in considerazione se vuoi investire in cripto quindi piuttosto di andare in paesi dove non c'è o dove c'è l'assenza totale di regolamentazione, che era quello che era successo per esempio in Italia, ma in realtà in, in, in tutte le altre giurisdizioni, all'inizio eh, ti conviene andare invece in paesi che si sono mossi per, per tempo. Questo perché eh, chi si è mosso per tempo l'ha fatto evidentemente in senso agevolativo, Chi si è mosso dando invece la possibilità all'amministrazione finanziaria, che è quello che è successo in Italia, di esprimersi prima ancora che ci fosse una legge sull'argomento, evidentemente non ti dico che ha fatti i casini, ma sicuramente non si è mossa pro contribuente, sicuramente si è mossa pro fisco. Andiamo al numero 3 della nostra classifica. Al numero 3 della nostra classifica troviamo il Portogallo, questa nazione straordinaria che uh, alle porte a due ore e mezza, se non tre ore, a seconda di dove prendi l'aereo da Roma o da Milano, quindi estremamente vicina all'Italia, con una cultura assolutamente mediterranea, quindi del tutto, nonostante affacci sull'oceano, ma è del tutto mediterraneo e del tutto simile alla nostra, ha deciso ancora una volta, non è nuova in termini di incentivi fiscali evidentemente, ha deciso anche su questo, su questo argomento di detassare le plusvalenze da, um, da cripto. Eh, soprattutto anche qui come in Germania non si applica l'IVA alle transazioni, da, uh, da cripto perché anche in Portogallo la criptovaluta è assimilata in tutto per tutto ad una valuta corrente quindi non è soggetta a tassazioni né IVA nelle né transazioni né, um, né di um, income tax nel, uh, o di capital gain tax uh, quando andiamo a, uh, a investire a realizzare plusvalenze e qual è uh, chiaramente il modo di um, di prendere la residenza fiscale in Portogallo, beh, devi sapere che in Portogallo in realtà la regola è un po' più varia di quella dei 183 giorni, ossia i 183 giorni si applicano evidentemente, sicuramente. Quindi, se permani sul suolo portoghese per oltre 183 giorni, e allora puoi ottenere, una, um, puoi ottenere la residenza fiscale in Portogallo, ma in realtà il codice tributario portoghese ti dice che, um, nella misura in cui manifesti la tua volontà di voler risiedere, risiedere all'interno del territorio portoghese, Uh, viene considerato automaticamente un, un contribuente, un taxpayer, un residente fiscale portoghese. Quindi, se io vado in Portogallo e compro casa o prendo casa in fitto per cinque anni, per un anno, o eh, apro un conto corrente e mi comporto, in una parola, come se il mio centro di interessi vitali fosse da rideterminare all'interno del suolo portoghese e allora senza aspettare 183 giorni il fisco, mi il fisco locale mi considererà un suo contribuente un suo uh, residente um, fiscale per quanto riguarda invece le agevolazioni che vanno al di là del, del, della, della capital gain tax che ricordiamo non c'è in portogallo quando si parla di cripto prendiamo in considerazione che il governo portoghese ha varato un piano un action plan sul, per lo sviluppo e l'implementazione di uh, free zone tecnologiche in cui appunto al di là del beneficio fiscale eh, ci sono anche numerosi eh, imprenditori e agevolazioni per questa volta appunto non tanto per gli investitori ma per gli imprenditori che desiderano sviluppare progetti o start-up all'interno della, della blockchain del settore della blockchain